El <tose> Grazie a tutti spettatori di Le Fonti TV ad una nuova puntata del nostro Instant Focus dedicata a un argomento di estrema attualità, la crisi del settore bancario e eh, come potete vedere anche dalla strap dal titolo eh, della nostra trasmissione, gli strumenti della finanza alternativa proprio in questo contesto ecco, di estrema incertezza e volatilità diventano sempre più centrali e eh, cercheremo ecco, di capirne di più grazie soprattutto all'aiuto eh, dei miei ospiti che mi hanno raggiunto qui in studio, ovvero Alessandro Toschi, CEO e Founder di AM Advisor, bentornato. Grazie dottoressa, grazie dell'invito e il dottor Karim Sgaier, signor advisor di AM Advisor. Benvenuto alle fonti TV e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie mille, buongiorno. Buongiorno a lei dottor Sgaier. Eh, io direi partiamo proprio ecco, da una panoramica eh, generale perché come ho detto nell'introduzione il settore bancario appunto, è attraversato comunque da eh, una crisi, lo abbiamo visto sia negli Stati Uniti con il caso di SV Bank, di First Republic Bank e poi anche in Europa invece con eh, Credit Suisse. Ma quelli che ho citato, Dottor Sgeier. Sono dei casi isolati oppure si può parlare invece di una vera e propria crisi sistemica? Allora, Cominciamo già per capire da dove viene. Sì. Partiamo di un cambiamento di paradigma perché abbiamo un rialzo dei tassi. e la, la prima conseguenza eh, di questo cambiamento di paradigma è che il settore bancario ovviamente deve affrontare eh, delle perdite eh, legate a questo rialzo non sarà l'unico settore che dovrà affrontare quello perché sappiamo che anche il, il settore immobiliare è a rischio e sicuramente abbiamo dimenticato perché fa dieci anni fa che viviamo con dei tassi bassissimi, quindi adesso c'è una nuova realtà che ha un impatto de, devo dire sicuramente meno maggiore di quello del 2009 che abbiamo conosciuto perché fortunatamente comunque il sistema bancario um, è, possiamo paragonare tra il sistema europeo e americano, sappiamo che le banche sono sottoposte alla, alle regole di Basilea 3. Le banche maggiori americane sì, ma non quelle secondarie. E' per quello che sono saltate le secondarie banche. Però invece sappiamo poi che affrontiamo una crisi di fiducia sulle banche debole. Allora abbiamo cominciato da, dal caso Credit Suisse, che è stato risolto comunque in quattro giornate. Eh? Sì. Quindi. Poi adesso c'è pressione su Deutsche Bank, sappiamo che magari una banca come Societe Generale sulla Francia potrebbe soffrire. Um, invece, quello che è interessante di, di notare è che il sistema bancario per sé sarà sicuramente sommesso a, a molta volatilità però ehm, non siamo più nei rischi o diciamo, nella eh, contagialità che c'era in 2009. Quindi eh, direi che comunque ehm, siamo meno esposti di prima, però ci dobbiamo aspettare ancora un po' di sorprese, perché c'è una problematica con il settore bancario, che analizzare in profondità i bilanci bancari è molto complesso, perché c'è sempre una, una, una parte un po' nascosta, un po' ammovibile direi che eh, non aiuta a analizzare veramente. Poi c'è un altro paradigma importante che c'è la concentrazione di queste banche. Adesso abbiamo visto la reazione della Svizzera, non si poteva permettere di lasciare eh, uno dei suoi due gioielli sparire così, cioè. perché poi c'è il rischio a livello reputazionale, a livello della nazione proprio. Quindi dovremo ancora affrontare una delle conseguenze di questo rialzo delle tasse, in là, però siamo a meno rischio. Invece vedremo anche perché, secondo me, la tematica di oggi, la finanza alternativa e altri modi per finanziare in modo alternativo le ente, le imprese, cambierà? Chiaro. Ecco già dalla prima risposta il dottor Sgayer ha messo sul piatto davvero tantissimi temi, certamente ecco, quello del rialzo dei tassi che ha contribuito a generare eh, questa situazione così difficile che ha messo in crisi il sistema bancario, il tema della fiducia naturalmente eh, anche degli investitori ecco, e del, eh, che coinvolge poi tutto il sistema creditizio. Una situazione quindi complessa anche se in questo momento diciamo, possiamo tirare forse un pochino più un sospiro di sollievo rispetto a qualche settimana fa anche per l'intervento tempestivo delle banche centrali però la situazione ecco, rimane naturalmente ecco, sotto osservazione e qui eh, eh, entriamo proprio nel merito dell'argomento introducendo il tema della finanza alternativa e io direi dottor Toschi partiamo proprio dalle definizioni dall'ABC perché sicuramente i nostri telespettatori conoscono bene la materia, l'argomento però ecco, per quei pochi che non fossero proprio addentro ecco, che cosa si intende esattamente per finanza alternativa? Allora, mh, cerchiamo di semplificare un po' il, il discorso, nel senso che la finanza alternativa è sempre stata comunemente denominata con un inglesismo che viene chiamato appunto fintech, quindi financial technology. In particolare c'è da fare una, un doppio binario, dividere un po' l'attenzione la, la, su un doppio binario. Possiamo parlare di fintech e possiamo parlare di techfin, che sono due termini completamente diversi. Da un lato c'è l'attenzione finanziaria che viene in qualche modo aiutata dalla tecnologia, dall'altro c'è la tecnologia che viene applicata alla finanza. Tutto questo ha comportato che cosa? Ha comportato una messa in campo, una messa in scena di un nuovo concetto che per l'appunto viene chiamato fintech, che però per parlare appunto in italiano è conveniente eh, denominarlo una finanza alternativa. Perché alternativa? Perché alternativa al sistema bancario, alternativa al circuito bancario. Questo non significa che si è al di fuori da qualsiasi tipo di parametro di, di valutazione da parte di terze parti, assolutamente no. Si tratta però di comprendere il fatto che non si è Oggi un sistema solamente bancocentrico, ma abbiamo oggi una serie di opportunità per l'appunto date dalla finanza alternativa che consentono soprattutto alle imprese e soprattutto alle piccole e medie imprese di sopperire a quelle che possono essere le problematiche di accesso al credito. La finanza alternativa è nata più o meno intorno agli anni 2015-2016. Si è fatta breccia in, nei paesi anglosassoni, dove c'è una velocità, diciamo, di assimilare concetti nuovi o tecniche nuove e piano piano si è migrata, diciamo, nel, nel continente europeo. In Italia abbiamo cominciato a vedere i primi, come dire, spiragli de, della parola fintech o comunque delle prime soluzioni intorno al 2017. Dal 2017 al 2023 il fintech non è un'alternativa, è una soluzione. E questo è stato il grandissimo, eh, come dire, eh, valore che il fintech è riuscito a fornire al mercato. Dare delle soluzioni nuove, alternative appunto, al sistema bancario. Laddove il sistema bancario purtroppo, a dal 2008 e poi con tutta una serie di conseguenze che purtroppo conosciamo, sempre di più è riuscito, sempre meno, chiedo scusa, è riuscito a sopperire a determinato tipo di richieste. Quello che ha permesso la finanza alternativa è stata quella di, consentire all'impresa di dire, non solo la mia controparte è la banca, ma posso trovare altre soluzioni. Per dare dei numeri, eh, per scendere molto sul pratico, consideriamo che ehm, ad oggi, eh, diciamo, da, su, su base annua c'è una crescita dell'invoice trading in Italia di oltre, e un invoice trading è un tipo di strumento di finanza alternativa che consente la cessione dei crediti commerciali, c'è stata una crescita anno su anno dell'oltre 40%. Il comparto fintech in generale a livello europeo è cresciuto del 4% all'anno. Sempre in costante aumento, cosa che è diminuito invece il ricorso a eh, attività prettamente bancarie da parte delle imprese. Perché? Perché il fintech è una parola inglese, la finanza alternativa può magari spaventare perché non si parla di banca, ma in realtà la verità è molto semplice. Si parla e si tratta di soluzioni che vanno a digitalizzare dei processi che già conosciamo dal factoring alla cessione delle fatture, piuttosto che all'ottenimento dei finanziamenti. Si tratta di semplificare l'accesso al credito alle imprese. Questa è la finanza alternativa. Chiarissimo, ecco certo tutto il processo di digitalizzazione è stato determinante eh, per far fermare ecco, la, la finanza alternativa e abbiamo detto che non è solo un'alternativa ma è una soluzione, io cito la sua parola rispetto ad un sistema bancocentrico come giustamente lo ha, lo ha definito, un sistema che però dal 2008 dalla crisi delle Lehman Brothers naturalmente è entrato in crisi e che ancora periodicamente dimostra ecco, delle crepe, eh, questo lo, lo dobbiamo sottolineare. Resta un attimo ancora da lei dottor Toschi per entrare ancora più nello specifico e spiegarci poi nel concreto quali sono poi gli strumenti esattamente della finanza alternativa. Diciamo che la finanza alternativa si è in qualche modo um, palesata, mettiamola così, con due prodotti principali che poi oggi fortunatamente tendenzialmente un po' tutti conosciamo al netto di qualche eccezione ahimè ancora presente sul, soprattutto sul panorama italiano diversamente dall'Europa dove il tema Fintech è ormai all'ordine del giorno. I due strumenti sono l'invoice trading e il crowdfunding, che ormai tendenzialmente conosciamo un po' tutti. Però che cosa hanno concesso questi due strumenti? Hanno concesso di rivedere determinati tipi di pratiche. In qualche modo l'invoice trading è andato a sopperire al tema del factoring bancario, così come lo abbiamo sempre conosciuto. Consentire a un'impresa oggi, ribadisco con l'invoice trading, di caricare su piattaforma dei crediti commerciali che vengano poi acquistati da fondi istituzionali e da investitori privati, realizza un duplice obiettivo. Da un lato l'impresa, utilizzando l'Invoice Trading, ottiene il 90% del valore nominale della fattura entro 48 ore sul proprio conto corrente. Ma altri due sono i vantaggi. Il primo è che con l'Invoice Trading l'impresa cedente e l'impresa ceduta, quindi parliamo di creditore e debitore, non vengono segnalati in centrale rischi. Ecco che torna il tema del bancocentrismo in mm -hmm. qualche modo. Essere fuori dal circuito bancario consente all'impresa quindi di ottenere che cosa? Ottenere un circolante che viene aumentato e un abbassamento dei crediti commerciali attraverso l'invoice trading. Questo è un prodotto che noi eh, suggeriamo alle imprese, le assistiamo, le supportiamo nel, ne, nell'introdurlo, diciamo, in, in questo contesto, in questo strumento e rappresenta oggi, come diceva giustamente la dottoressa, non un'alternativa ma, mi creda, una prima soluzione per quelle che sono anche e soprattutto le piccole e medie imprese. E l'invoice trading sempre di più, si sta utilizzando, per un motivo molto semplice, che l'Italia è capofila, in negativo purtroppo, della durata media dei pagamenti. Parliamo di 82 giorni di pagamento medio delle fatture. Un'azienda su tre, solo un'azienda su tre, salda con puntualità le fatture, quindi significa che io due terzi di quelle aziende mi vanno o inesigibili o in crediti in sofferenza. Sì. Ecco, tutto questo comporta un rischio di filiera. Rischio di filiera che proprio attraverso anche l'invoice trading potrebbe essere mitigato. Come? facendo capire ai fornitori o ai creditori che attraverso uno strumento digitale che ha tendenzialmente gli stessi costi del sistema bancario, se non fosse altro che la flessibilità, la velocità e il fatto di non andare all'interno della centrale rischio e quindi di essere al di fuori del circuito bancario, comporta notevoli vantaggi. Il secondo strumento è stato il crowdfunding. Crowdfunding che abbiamo esploso diciamo, in due varianti fondamentali, equity crowdfunding da una parte, lending crowdfunding dall'altra. Equity crowdfunding è nato moltissimo come strumento per le startup per iniziare sì. logicamente la loro fase di avvio, quindi di seed in qualche modo. Oggi però l'equity crowdfunding viene utilizzato anche da holding di partecipazioni piuttosto che società già strutturate che vogliono in qualche modo come dire, rivedere la loro organizzazione societaria e azionaria e perché no utilizzare lo strumento del crowdfunding consente loro di avere nuovi investitori da poter portare a bordo. Il lending crowdfunding invece è stata la digitalizzazione dei prestiti bancari. Per chi oggi ho la possibilità, io impresa, di entrare in una piattaforma di lending crowdfunding, richiedere un finanziamento e avere dall'altra parte, ovviamente metaforicamente parlando, degli investitori che mi fanno delle proposte appunto per finanziarmi. Diventa un prestito, come si dice in gergo, peer-to-peer, -peer, quindi tra persone e tra privati, che però realizza oggettivamente gli stessi benefici di un finanziamento bancario, con un grande vantaggio, la tempistica, la velocità e la flessibilità di esecuzione. Questi sono i due grandissimi strumenti della finanza alternativa. Molto velocemente altri strumenti della finanza alternativa un po' più conosciuti sono il private equity, il venture capital e aggiungo anche tutto il tema dei mini bond, perché oggi i mini bond possono essere uno strumento per le stesse imprese, piccole e medie ma anche grandi imprese, per finanziarsi e per in qualche modo come dire aprirsi anche agli investitori sul mercato, quindi non solo banche ma finanze in generale è stato chiarissimo dottor Toschi nella spiegazione di tutti gli strumenti i vari strumenti della finanza alternativa ha arricchito anche il nostro glossario perché poi tra l'altro molti termini sono importati appunto dalla lingua inglese eh e sì. bisogna però contestualizzarli e anche chiarirli quindi ecco la, la ringraziamo per questo contributo e eh, torno invece dal dottor Sgaie perché abbiamo detto ecco, che sicuramente c'è un problema di accesso al credito lei lo sottolineava nella sua prima risposta dal 2008 dalla crisi appunto di Lehman Brothers è diventato sempre più difficile no, per le aziende ecco, eh, l'accesso al credito e questo è peggiorato eh, in un contesto attuale fatto naturalmente di eh, inflazione eh, e, e poi tutto il, il contesto anche internazionale la crisi geopolitica quindi insomma diversi fattori che dobbiamo tenere sul banco la finanza alternativa abbiamo detto è una soluzione ma ci può spiegare perché è vantaggiosa in cosa consiste concretamente il vantaggio per le imprese e per le aziende ma allora, la prima cosa è effettivamente avere un'alternativa alle banche, che avevano un monopolio su questo. Eh, la flessibilità, la tecnologia adesso, permette, e sappiamo che per un'impresa è chiave la velocità di esecuzione. Poi c'è il fatto anche che possono raggiungere ehm, dei investitori che non avrebbero mai, raggiunto in modo più classico che va tramite, eh, adesso abbiamo visto nascere anche in Svizzera per esempio dei fintech su emissione di, di, di mini bonds a molto breve termine con un sistema di rating quasi automatico, quindi l'impresa deve sottoporre dei bilanci, si genera un tipo di rating e la piattaforma dà accesso a questo, gli investitori vedono e scelgono se vogliono un rating, l'obbligazione allora, può essere… Uh, um, è, è un po' come, come un mercato fatto ad hoc, dove ognuno può scegliere anche se due ammontanti piccoli. Sappiamo che una, una cosa interessante, uh, che secondo me è un grande vantaggio, il problema è che per trovare delle somme a di 10 milioni mm -hmm. è facile, sotto 10 è più complicato, mm. perché? Perché allo stesso tempo per un analista bancario di studiare un dossier di un'impresa un per una somma o un'altra. Invece sulla piattaforma, visto che è velocizzato, possiamo trovare e avere accesso a piccoli investitori eh, privati che magari a loro mettere un 100.000 di investimento, anche 50.000, che può aiutare una piccola impresa. Quindi apre anche l'accesso ad investitori che sono diversi. Aggiungo un'altra cosa anche sul fatto da, della finanza alternativa, nel senso dei investimenti. Cosa significa alternativa? Per completare quello che è stato detto prima da Alessandro, alternativa significa decorrelato del mercato. È quello che significa. Quindi, eh, ultimamente abbiamo, dopo, do, da, da quando è finito il Covid, con advisor, abbiamo organizzato cinque convegni a Roma, dove abbiamo presentato delle tematiche alternative che corrispondono uno: eh, energia rinnovabili, private placement, de, de, delle visioni nuove, dei fondi long-short che hanno delle strategie robuste attraverso il tempo, su vent'anni, che permettono di, di generare comunque un 12% annuale. E si è aggiunto un altro criterio, che è il criterio ESG. Adesso abbiamo questa doppia problematica, che l'investitore, l'ente previdenziale o il mondo istituzionale deve affrontare uno, sapere dove investire, ha dei criteri ESG nuovi che non sa esattamente come uh, assorbire nelle sue scelte e l'idea nostra era di insegnare, educare e accompagnare dall'altro lato le aziende, perché si parla di, di, di, di linguaggi nuovi adesso, certo. Se per un imprenditore che non sa rating ESG, come, cosa devo fare, che, cosa devo dire. Io, Prima sono imprenditore, devo vendere la mia azienda, le sue prospettive, devo trovare un finanziamento che è troppo alto. E dall'altro accompagnare queste somme, perché ci sono delle somme di liquidità importantissime nel mondo istituzionale, che non, so, che non sanno come raggiungere queste imprese. E bisogna fare questo legame, la finanza alternativa è uno di questi nuovi legami. È chiarissimo, ecco lei ha citato un po' la parola chiave a cui volevamo arrivare, cioè ISG e naturalmente ecco il rispetto eh, delle norme e delle normative riguardanti appunto eh, la, eh, il, il settore degli ISG è un no? poi nella corsa al credito perché è chiaro che saranno privilegiate le aziende eh, che rispettano ecco, le, le normative in fatto eh, del rispetto dell'ambiente, della governance eh, e eh, quindi ecco le chiedo dottor Toschi se appunto questo rispetto le normative ISG non è più solamente un surplus, ma è diventato in realtà una necessità fondamentale. È diventato una, una fondamentale, ma una fondamentale intesa come eh, KPI interno all'azienda, quindi è diventato, come dire, un baricentro entro il quale l'azienda deve attivare e deve muovere tutte le proprie azioni. Ma questo si sposa e si lega a doppio filo con la tematica della concessione dei finanziamenti da parte delle banche o da parte della finanza. Sappiamo benissimo, e l'abbiamo detto anche nella, nella, in una precedente intervista che eh, le banche oggi sono già in qualche modo eh, invitate, mettiamola così, dall'autorità bancaria europea ad introdurre i criteri SG nella concessione e nel monitoraggio del credito alle imprese. Ma laddove i criteri SG eh, riflettano una grandissima eh, diciamo, immagine dell'azienda è proprio attraverso i canali della finanza alternativa. Perché? Per un concetto molto molto semplice, la velocità. Perché un'impresa oggi attraverso una piattaforma, attraverso una digitalizzazione di processi può ottenere in maniera molto più veloce finanza, corroborata però da che cosa? Da un'analisi già sottostante del suo livello ESG. A differenza di quello che purtroppo oggi avviene ancora magari a livello bancario dove c'è ancora un po' di in qualche modo confusione su che cosa significa effettivamente valutare un'impresa in ambito ESG. Oggi ci sono tutta una serie di soluzioni automatizzate che consentono all'impresa di ricevere un rating ESG, di portare il rating ESG su una piattaforma fintech e di farsi valutare appunto in maniera molto veloce e molto immediata. Gli ESG sono fondamentali però poi per un altro motivo, che forse è il, diri, è la, è il motivo di rimente per il quale, come diceva appunto il dottor Skyer, non si riesce a trovare e a creare questo ponte tra le banche, la finanza e l'economia reale ovvero sia la governance. La governance è oggi una, mi viene da dire questa parola ma non vuole essere negativa ma positiva, una dirimente per l'ottenimento di finanza o per l'ottenimento del credito perché siamo sempre stati troppo abituati fino ad oggi a ragionare su un tema imprenditoriale a breve termine. Quello che invece compie il mondo ISG è di spostare la tematica dal breve terme, termine al medio lungo termine, dove noi seguendo poi diverse imprese sia in Italia che all'estero dove la guerra oggi è sulla liquidità breve, effettivamente, per la quale assistiamo e accompagniamo le imprese in una serie di strategie per la liquidità, logicamente, ci rendiamo conto che oggi rivedere la corporate governance diventa il primo biglietto da visita da portare davanti alle banche e alla finanza o agli investitori istituzionali. Crediamo questo perché, perché oggi c'è una necessità importante di crescere le nostre imprese secondo modelli che oggettivamente tendono ai prossimi 20-30 anni. Utilizzare il modello che oggi è presente nel mercato italiano e anche tendenzialmente nel mercato europeo per quanto mi concerne, per quanto ci concerne, rischia sempre di più di essere un deterrente per l'ottenimento del credito e non viceversa. Ecco, anche qui ha eh, posto sul piatto un'altra parola chiave, che è governance, anche perché abbiamo visto, e, e mi rivolgo al dottor Sgayer, che eh, la crisi del sistema bancario è comunque legata a doppio filo, ecco, al problema della governance, al problema ecco, della gestione eh, del rischio. Quindi ecco, possiamo dire che rispetto all'acronimo ESG, Environmental, eh, eh, Social and Governance, governance è proprio il termine fondamentale? Direi di sì. No, è più complesso, ma direi che è un componente che è sempre sottovalutato, perché quando parliamo di ESG la, la gente si concentra sulla I, l'environment, perché l'hanno pensato così. Invece l'ESG è molto più ricco come concetto. La governance, lo, lo vediamo per le, le, la crisi delle banche, sappiamo anche che in termini di governance, dal, eh, ritorno a, a, a, al fattore iniziale che torniamo da dieci anni di tassi bassi, abbiamo un accesso alle liquidità, immediato, facile, quasi a costo zero, quindi chi governava non ha preso in considerazione realmente il rischio di un rialzo forte dei tassi, eh? quindi in termini di gestione dei rischi. E sappiamo che finché il rubinetto della liquidità è aperto ne approfittano, soprattutto quando dura dieci anni, perché poi all'inizio ci ricordiamo un po' la crisi dietro di noi, poi dopo dieci anni abbiamo dimenticato e abbiamo sempre pensato così. Quindi è fondamentale avere una governance che tiene in considerazione uno di quest questi aspetti qua di cambiamenti di paradigma sul rischio globale, sia sul sistema bancario e poi l'impatto più globale, perché il sistema bancario è una cosa, vedremo adesso le conseguenze sull'immobiliare e altre bolle. Vediamo anche un alt altri paradigmi che dobbiamo prendere in, in considerazione, perché la tech evolve in modo molto forte e, e, e sappiamo che questa governance dovrà prendere in considerazione adesso l'arrivo dell'intelligenza artificiale e altri parametri. Quindi io direi che sì, eh, la governance è sicuramente il parametro che è stato preso di meno in considerazione nell'analisi di rischi. Che invece è... Il forse il più importante, ecco. Dottor Toschi, ma perché, ci spiega, ecco, perché la governance influenza anche i due altri parametri, quindi environmental e social, e soprattutto come si può rivedere e migliorare il sistema della governance in Italia e all'estero? Ah, diciamo che io ho sempre sostenuto questo, ovvero sia che c'è stato sempre un problema di ordine letterale nell'acronimo SG. Cioè se partiti dalla lettera, diciamo, c'è partiti un po' al contrario, io l'avrei esattamente invertito letteralmente GSE ma per un motivo molto semplice, per un approccio piramidale al tema ISG. La G è l'input da cui possono derivare i due output, environmental e social. Ed è evidente, sembra quasi la palissiano dirlo, ma è normale che se non c'è una corporate governance di un certo livello, e parlo per livello parlo di determinati tipi di azioni, attenzioni e azioni quindi che vengono portate avanti, non ci possono essere politiche ambientali e politiche sociali che riflettano poi un valore aggiunto per l'impresa. Quindi quando parliamo con diverse aziende, medie, grandi, multinazionali anche, ci rendiamo conto che il tema della governance è sempre quello che viene un po' meno preso in considerazione, cosa che invece noi diciamo è esattamente il primo livello da cui partire per impostare poi tutte quelle che sono le azioni, in termini ambientali, in termini sociali. E per un motivo molto semplice, questo ci viene facile, Occupandoci noi ovviamente di finanza, ma io dico sempre, e mi piace dirlo, la cornice su cui si muove tutta la nostra azione è quella di fare per le imprese e i nostri clienti relazioni istituzionali. Noi assistiamo e accompagniamo le imprese per aprire dei mercati e per approcciare un dialogo con le istituzioni, bancarie, finanziarie e di qualsiasi genere. Ma un'impresa oggi per approcciare il mondo istituzionale e per approcciarlo nel mani nella maniera corretta deve avere una corporate governance al passo con i tempi. Quello che vediamo sul mercato è che ci sono moltissime imprese che si stanno già attrezzando a questo e non mi ribadisco solo al fatto delle quote rosa, attenzione, mi ribadisco a tutta un'altra serie di azioni che possono essere portate avanti, una su tutte. Determinare la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione anche in base al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Ecco che allora si capisce che l'azione dell'impresa non è solo tesa al fatturato, ma è tesa a generare valore anche all'esterno e all'interno della stessa impresa. Quindi la governance Savasandir è la prima e unica cosa oggi su cui puntare effettivamente tutto quello che può l'azienda. Dalla governance inevitabilmente discenderanno politiche ambientali e sociali. A questo punto però concrete. Chiaro, dobbiamo rovesciare quindi un rovesciare. po' la piramide, ecco, sia sì, rispetto a quello che, che ci hanno proposto e poi appunto eh, questo aspetto anche di concretezza perché sulle tematiche ESG in realtà all'inizio soprattutto si parlava in termini molto astratti, dogmatici, invece c'è un aspetto estremamente pragmatico che dobbiamo tenere in considerazione, ecco questo è un po' il punto. Assolutamente. Torno dal dottor Sgair per un'ulteriore domanda perché questo ecco per gli investitori naturalmente è un periodo estremamente complesso, lo abbiamo detto caratterizzato da estrema incertezza, estrema eh, volatilità con crisi che eh, si generano ormai una via all'altra, via i famosi cigni neri che si moltiplicano purtroppo in questo periodo. Ecco, naturalmente gli investitori tendono a voler difendere i propri capitali ed allocare al meglio il proprio asset. Quali strategie secondo lei verranno adottate sia nell'immediato futuro sia invece a lungo termine? Allora, nell'immediato futuro lo vediamo perché siamo sollecitati ogni giorno direi. Vediamo che la strategia liquidità sul quale abbiamo fatto le presentazioni e sul quale abbiamo molte richieste è quella dove abbiamo il più di richieste e il più di successo. Perché? Da una liquidità giornaliera permette di fare lavorare a la tesoreria con una visibilità mensile, direi, ma liquidità giornaliera. E sapendo che in periodo di volatilità e di incertezza, le imprese, l'ente le, le istituzioni in generale, preferiscono assicurare già il futuro immediato finché capiscono cosa succederà. Ricordo che nella crisi del, del Credit Suisse i tier 1 sono stati strapati. Sì. Eh? Quindi sappiamo che chi pagherà la notta, come diciamo noi, eh, sono i asset manager prima. E, e, e, e la, direi l'ordine di, di protezione tra equity holder e bond holder è stato invertito in, in questo caso particolare e anche se era tutto legale di farlo, adesso per chi deve investire nel mondo obbligazionario guarderà due o tre volte prima di investire su obbligazioni bancarie almeno e altri meccanismi così. Quindi vediamo già un primo riflesso di protezione dicendo preferisco usare una strategia di liquidità di risoria adattata che usa poi la volatilità dei mercati per generare una piccola cedola e eh, fare dei roll mensili e, e andare avanti così per proteggere. Eh, poi c'è, e ancora fa parte della finanza alternativa, c'è eh, il successo dei pride placement, quindi i mini bonds eh, che sono su delle aziende o dei, dei business model decorrelati dei mercati Um, e dove qua si può trovare una cedola veramente interessante perché comunque siamo in periodo e, e, e questo è il cambiamento di paradigma torniamo a un mondo di obbligazionario dove vediamo dei yield e de, delle cedole che vanno da 7 fino a 10-12% su certi price placement con delle garanzie forti quindi tra andare sul mondo azionista o andare sul mondo dei settori che sono a rischio come il mondo, o diciamo volatili col mondo bancario mondo bancario, ma anche, come ho detto, l'immobiliare o altri settori, eh, vediamo, un, almeno noi parliamo per gli enti previdenziali eh, europei che, che, che ci hanno sollecitato, vediamo questo appetito per meno rischio, più eh, liquidità e cash is king, eh, si dice in termini di crisi. Eh. Sì. e Se ci ricordiamo 2009, era il credit crunch che era il peggio di tutto, perché dal momento in cui non avete più la possibilità di liquidare le vostre posizioni, All'epoca era il mondo dei, um, dei, dei fondi alternativi e poi ne hanno messo dei gate, eravate chiusi per 5 anni o di più. Quindi adesso in un mondo, in una situazione come quella, anche se meno grave di quello che abbiamo conosciuto, il riflesso è di dire io rimango liquido. Certo, e cerco anche una maggior protezione perché appunto... Capitale il, il Capitale protetto. E delle cedole la, garantite chiaro. o almeno ben, ben pensate con delle probabilità uh, interessanti. E aggiungo, sì, se, se mi ha concesso, co dottoressa, il legame è strettissimo anche qui con il, con il tema ISG, perché altri due strumenti, diciamo, o comunque chiamiamoli varianti diciamo, della, de, della finanza alternativa che oggi stiamo vedendo con molta attenzione perché ci provengono diverse richieste, sono il Green Bond e i Sustainable Link Bond, cioè sono dei prestiti che vengono però strutturati in funzione di quello che sarà l'impatto che l'azienda riuscirà ad avere nel corso degli anni sui temi della sostenibilità. Ecco che allora si intuisce come ESG non è, ribadisco come, dicevo, come dico spesso, una moda, ma diventa oggi una dirimente per un'azienda che può ottenere credito e un'azienda che non potrà ottenere credito. Quindi ci tenevo a precisarla sì, questo sì, perché no. è un legame a doppio filo molto Certamente, importante. Ecco, esattamente a doppio filo, perché insomma. È le aziende eh, che rispettano la normativa e i criteri saranno inevitabilmente privilegiate esatto. in quest'ottica, quindi appunto non stiamo parlando di discorsi teorici ma estremamente di un fatto pratico e, e concreto ecco, in conclusione di questa tavola rotonda, eh, noi abbiamo appunto messo sul piatto eh, tantissimi spunti relativi alla finanza alternativa, alla crisi anche del sistema bancario, naturalmente tutti gli argomenti relativi agli ESG, ma sono tutte ecco, queste realtà che eh, sicuramente non sono nuove per voi, anzi le portate avanti da tantissimo tempo, M-Advisor le porta avanti da tanto tempo non solo con attività di consulenza ma anche con appunto relazioni istituzionali. Ecco in conclusione se ce ne volete parlare di questo aspetto. Lascio Karim tranquillamente. Allora no, eh, fa facciamo dei convegni, noi siamo per il dialogo e per l'educazione sia delle imprese che dei dei investitori istituzionali perché c'è una mancanza qua di dialogo e di solito quando non c'è una comprensione giusta dei concetti sottostanti che ogni tanto erano teorici, poi sono diventati dogmatici, poi pratici. E poi eh, direi che abbiamo stabilito questo dialogo e continuiamo a farlo con direi, tre convegni mediamente all'anno eh, che hanno un grande successo, eh, con eh, ogni tanto tra 80 o 100 più partecipanti. E, parliamo sempre delle tematiche che sono di adesso e in modo concreto. Allora, o abbiamo le richieste, di, eh, e sappiamo che, che, io adesso parlo del mondo istituzionale italiano che abbiamo visto, eh, ha una liquidità tremenda da investire, ma non sa dove andare e poi i criteri ESG adesso hanno limitato le possibilità. Quindi, anche chi vuole investire, chi ha l'idea di, di, di andare su nuovi business model abbiamo parlato di Green Bond, e poi c'è tutto il mondo che non è ancora green, che vorrebbe avere i criteri di ricevere il finanziamento. Abbiamo fatto de, uh, una presentazione sul mondo fotovoltaico, fotovoltaico. poi c'è tutto ciò, che le, sono le energie entrambi uh, che, che cercano che finanziamento. E proviamo di, di, di partire dalla domanda sempre da dove c'è la liquidità, per tradurre verso le imprese, verso i progetti che noi riteniamo eh, opportuni e dove ci chiedono aiuto per fare una traduzione di parametri che possono essere soddisfacenti per l'ente le previdenziale alla fine e fare questo matching, perché l'economia italiana ha bisogno di finanziamento, non può perdere quello, però è vero che devono, chi ha bisogno di finanziamento deve capire che il mondo istituzionale comunque adesso dei de obblighi importanti in termini di ESG, quindi non è, non, è, non è così come prima, E dove ci posizioniamo. È un contesto certo eh, diverso e, e sottolineiamo anche il valore appunto della comunicazione, anche della formazione perché esatto. in questo momento eh, così importante e decisivo è è fondamentale avere un background un bagaglio anche eh, culturale proprio per sapere poi dove allocare le risorse perché parliamo certamente di aziende ma poi parliamo anche di eh, privati di cittadini ecco, che eh, devono difendere i propri risparmi i portafogli e quindi certo. anche questo tema della eh, finanziaria che noi portiamo avanti sicuramente diventerà sempre più centrale. Dottor Toschi, a lei il sì. punto esclamativo su questa tavola rotonda. <ride> no diciamo che mh, qui metto sul tavolo una provocazione che significa noi abbiamo sempre lavorato e siamo nati parlando di fintech dal 2017-2018, quindi dottores, puoi immaginare la fatica che, che ci è voluta per portarlo poi a, ad essere uno strumento semplice e diciamo, utilizzabile, ma abbiamo sempre detto che eh, il mondo delle imprese si deve evolvere anche su un punto di vista relazionale. Cosa significa questo? Significa che noi che facciamo anche relazioni istituzionali per le imprese o anche tramite i convegni, quindi in qualche modo avvicinando no, la parte degli investitori alla parte dell'impresa, a quei progetti che sono strategici o comunque rilevanti, riteniamo che oggi dalla piccola alla media o alla grande impresa che già ce l'ha la eh, possibilità di inserire all'interno del proprio organico un cosiddetto relationship manager o comunque una persona che si occupi di tenere, gestire, consolidare le relazioni istituzionali, che significa controparti fornitori, controparti clienti, controparti bancarie, controparti finanziarie, controparti investitori. Ecco, questa figura oggi è centrale. Noi come società ci occupiamo anche di questo e lo facciamo in due modi. Da una parte internamente alle imprese come relazioni istituzionali, quindi gestendo tutta una serie di richieste, dall'altro, come diceva appunto Karim, organizzando in maniera molto, devo dire, specifica, puntuale, dei convegni riservati che però vanno a eh, porre degli accenti su quelli che sono i nuovi trend o comunque le novità che ci possono essere. Giustamente, diceva il dottor Sgaia, ne abbiamo organizzati addirittura dal partire dal 2021 a dicembre, dal 2022, 3-4 l'anno diciamo, li portiamo avanti e vediamo un grandissimo interesse di investitori, di imprese, eh, fondi pensione, casse di previdenza. Perché? Perché, come dicevamo prima, c'è una necessità fortissima di accorciare il dialogo tra. Banca, finanza, investitori e economia reale. Noi crediamo che facendo questi convegni e facendo quella che è l'attività di relazioni che noi portiamo avanti stiamo vedendo o, e oggettivamente un avvicinamento molto importante però sì. ribadisco c'è bisogno di una figura che possa come dire occuparsene e tra l'altro a nuove esigenze si accompagnano anche nuove professioni lo esatto. sviluppo anche appunto di, di nuove figure sì. assolutamente. assolutamente bene siamo giunti alla conclusione di questa eh, tavola rotonda dedicata appunto agli strumenti della finanza alternativa io ringrazio davvero i miei ospiti il dottor Alessandro Toschi CEO and Founder di AM Advisor grazie a lei dottoressa grazie ancora e il dottor Karim Sgai signor advisor di M-Advisor grazie davvero per essere stati con noi grazie grazie. grazie. termina dunque qui ecco questa puntata di Instant Focus non alla programmazione di Le Fonti TV quindi mi raccomando restate e continuate a seguirci